facendo Very okay, good, bene allora eh, anna rosa vuoi iniziare tu da dare il benvenuto alla professoressa caraveo uh, da scaletta ci sei tu patrizia poi ah, io, sono inizio io. io. Perfetto. Sì. <ride> allora <ride> inizio io e allora siamo molto felici e contente di avere oggi con noi la professoressa caraveo che dà inizio ai nostri webinar sui mercoledì della scienza e della tecnologia. Eh, la scorsa volta abbiamo fatto un incontro che è stato più che altro così, di illustrazione del progetto di questi webinar. Eh, vedo che mh, avete messo anche di nuovo le slide, va benissimo. Eh, per dire proprio in due parole in che cosa consiste il progetto. Il progetto ha lo scopo, di eh, incrementare la conoscenza scientifica nei cittadini, nel, nelle persone che non sono competenti della materia, ma che possono accrescere la loro conoscenza ed essere quindi anche più consapevoli di tante problematiche e anche di tante soluzioni ai problemi quindi eh, problemi che riguardano la salute che riguardano l'impatto ambientale che riguardano appunto eh, le nuove tecnologie e le applicazioni delle ricerche alla vita quotidiana alla vita di tutti i giorni quindi pensiamo che questi seminari saranno di grande interesse e sicuramente saranno un, uno spunto per le più giovani a spingerle a studiare, a farle scegliere materie diciamo scientifiche, le STEM e eh, per le altre persone, anche non più giovani, comunque un modo per rimanere aggiornati, per capire determinate problematiche e per accrescere appunto le proprie conoscenze. Grazie alla professoressa Caraveo e grazie ad Anna Rosa che ora farà le domande e porterà avanti eh, il seminario. Grazie. Ah, buonasera a tutte, anche da parte mia ringrazio Patrizia per il benvenuto e per l'apertura dei lavori. Io mi occuperò, come anticipato, di moderare l'incontro. Il tema che affronteremo oggi per i mercoledì della scienza è il seguente. Si è constatato che all'università le studentesse sono più numerose degli studenti, sono in media più brave, si laureano più in fretta, con votazione migliore giovani donne competenti e preparate devono farsi strada in un mondo pieno di pregiudizi di genere perché proverà a spiegarcelo oggi la nostra relatrice, la professoressa Patrizia Caraveo, a cui do il benvenuto vi fornisco qualche nota sulla sua biografia e sull'attività svolta finora eh, la professoressa Caraveo ha svolto attività di ricerca prima al CNR e poi in INAF, dove è diventata dirigente di ricerca nel 2002. Dal 1997 è professoressa presso l'Università di Pavia per il corso di introduzione all'astronomia. Dal luglio 2011 al dicembre 2017 direttrice dell'Istituto di Astrofisica Spaziale e Fisica Cosmica di Milano. Nel 2018 ha contribuito alla nascita dello Space Economy Evolution Lab presso la SDA dell'Università Bocconi, fa parte del gruppo 2003 per la ricerca scientifica e delle 100 donne contro gli stereotipi. Nel 2007-2011-2012 ha condiviso con i colleghi il premio Bruno Rossi dell'American Astronomical Society, per i contributi dati alla comprensione dell'emissione di alta energia delle stelle di neutroni nel 2009 ha ricevuto il premio nazionale Presidente della Repubblica, nel 2021 il premio Enrico Fermi della Società Italiana di Fisica. Dal 2017 è commendatore dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana. A novembre 2021 ha pubblicato il suo nuovo libro, Siderius Nuncius 2.0, i messaggeri celesti della nuova astronomia, edito da Mondadori Università, in cui delinea un quadro dello sviluppo di questa antichissima scienza e il percorso della rivoluzione astronomica e più in generale scientifica che è scaturita dalle osservazioni di Galileo, descritte nel Siderius Nuncius stampato a Venezia nel 1610. Prima di lasciare la parola alla professoressa Caraveo, vorrei richiamare un'immagine che mi ha colpita e che eh, penso, eh, ritengo essere in linea con il tema di oggi, è l'immagine quella della scalinata d'ingresso della Sorbona di Parigi, che ho potuto visitare circa una decina di anni fa. Questa scalinata di marmo bianca si divide in due rampe una prima rampa che porta alle facoltà scientifiche e una seconda a quelle letterarie. Poi queste due rampe si uniscono simbolicamente e questo elemento architettonico è stato introdotto proprio per dimostrare che prima o poi tutti a diversi livelli eh, siamo costretti, tra virgolette, a passare per le lettere e per le scienze. Quindi la conoscenza del linguaggio, quindi delle lettere, le conoscenze scientifiche sono indispensabili per evitare di cadere in stereotipi di genere come quelli che purtroppo ancora oggi siamo costretti ad affrontare. Quindi eh, lascio la parola alla professoressa Caraveo che adesso ci illustrerà la sua presentazione. Grazie. Eh, grazie a tutte mh, per uh, l'invito e, eh, e quindi eh, magari vediamo se um, riesco a condividere lo schermo mm, voilà vediamo se ok um, il, spero che uh, vediate tutti il, uh, um, volevo um, intrattenervi um, sul, su questo tema che mi è molto caro quello dei uh, pregiudizi e eh, come noi possiamo eh, prima di tutto renderci conto che esistono e eh, in un eh, secondo momento eh, combatterli. Eh, non è affatto facile perché il, il pregiudizio è qualcosa che è assolutamente eh, dentro di noi. E eh, per eh, dimostrarlo eh, uso un filmato che vedete è fatto dal World Economic Forum, eh, quindi è un prodotto, eh, in qualche modo non è eh, un prodotto di una qualche eh, associazione alternativa, tra virgolette, ma è eh, il, il forum mondiale dell'economia. Che si interroga eh, sui pregiudizi proprio per combatterli e, e quindi eh, vi faccio vedere questo breve filmato sono un paio di minuti sono siamo in una scuola inglese eh, de, ai bambini viene chiesto di ehm, fare un disegno di quello che vorrebbero fare da grande e allora c'è chi dice che vuol fare il pompiere, il, quelli che vogliono fare il chirurgo, eh, quelli che vogliono fare il pilota, ma la cosa interessante è che ehm, sia i maschi che le femmine disegnano dei maschi eh, perché hanno in mente che quei mestieri lì li facciano degli uomini. E quindi poi guardate la faccia dei bambini quando entrano i personaggi eh, che i maestri hanno invitato. È andato via l'audio della professoressa Caraveo e si è inserito iPhone di Antonia sullo schermo. Antonia, che cosa è successo? C'è qualche problema? Ritornata professoressa, meno male c'era un'interferenza. Comunque il video è andato avanti, anche se non c'era l'audio del video, non so perché. Ah, vabbè, non, non ci preoccupiamo, tanto c'erano delle scritte. Come vedete, i bambini hanno disegnato 61 uomini e 5 donne. E i bambini sono metà maschi e metà femmine. Cioè avete, avete capito eh, come erano stupefatti i bambini di vedere queste signore che facevano dei mestieri che loro pensavano fossero da uomini. Quindi questo ci fa capire che quei bambini che hanno 8-9 anni hanno già l'imprinting che ci sono dei, maschi, eh, dei mestieri da maschi e dei mestieri da femmina e questo è quello che noi dobbiamo combattere e, eh, e questo imprinting glielo dà la società glielo, diamo, glielo dà la famiglia glielo dà la scuola quindi sono questi i, eh, gli ambiti estremamente allargati evidentemente dove bisogna cercare di intervenire perché i bambini alla scuola materna non ce l'hanno questa differenza mentre nelle scuole elementari già cominciano ad averla. Allora, però, voglio dire, eh, mh, i pregiudizi eh, non impediscono eh, alla, eh, che nelle nostre università ci sia stato uno storico sorpasso, nel senso che eh, gli, eh, le studentesse sono in numero maggiori degli studenti e eh, come si diceva nella presentazione eh, le statistiche ci dicono che le studentesse sono eh, diciamo migliori eh, del, dei loro colleghi eh, prendono le cose più seriamente si laureano in tempo in generale con voti migliori quindi eh, il, abbiamo tutti ehm, i requisiti, diciamo così, per eh, iniziare una brillante carriera, un brillante futuro è davanti a noi perché siamo preparate per quello che abbiamo deciso di fare. Invece eh, il, eh, la cosa estremamente sgradevole è che la componente femminile cala con il progredire della carriera. Non è un fenomeno italiano, è un fenomeno assolutamente a livello mondiale. Eh, ci sono, eh, se noi andiamo a prendere i, eh, le statistiche, mh, è, è inutile che ve le eh, racconti io perché... Nature um, ogni tanto fa delle, um, dei lavori di review su um, tutto quello che um, loro um, trovano uh, nel, nel mondo inglese. Allora, uh, vedete che il, um, quello che uh, diciamo succede è... Uh, che eh, in diverse categorie di professioni, vedete, eh, nell'editoria, eh, eh, nelle università, nel, negli istituti di ricerca, eh, nelle, nelle aziende, eh, il, quando um, sì, si parte da un um, dai gradi bassi che sono quelli a sinistra dove la percentuale delle donne è eh, ragionevolmente alta e in alcuni casi è soverchiante guardate nell'editoria le, eh, le donne sono il più del 70% ai livelli bassi ma quando man mano scivoliamo verso destra verso i livelli al top Vediamo che eh, la situazione eh, si ribalta. Eh, quelli quando eh, le donne non sono più la maggioranza, ma sono diventate la minoranza, gli uomini hanno letteralmente raddoppiato il loro, eh, la loro presenza. Prima erano meno del 30%, diventano il 60% e eh, Vedete all'università all eh, le, le donne eh, sono grosso modo più del, uh, del 60% nel, uh, nei gradi più bassi all'inizio della carriera, ma diventano ben meno del 50% al, uh, al top della carriera e devo dire che questo qui è eh, una visione già abbastanza ottimistica ma guardate le eh, companies le industrie dove eh, la situazione è eh, diciamo parte con un un po meno del 50 per cento ma arriva a meno del 30 per cento quindi c'è Chiaramente un, um, un problema di um, progressione di carriera. Le donne fanno più fatica a progredire nella carriera. C'è anche un piccolo particolare che io chiamerei il fattore stipendio perché non solo fanno fatica a progredire nella carriera ma uh, accidenti uh, sono pagate di meno. Perché questo qui, ancora una volta, sono i dati del World Economic Forum, sono quelli eh, riferiti al 2021 perché eh, la, eh, il report per il 2022 non è ancora uscito, uscirà probabilmente a giorni, a settimane, perché più o meno esce intorno al mese di aprile, eh, ma eh, la... La risposta è ahimè una sola le donne prendono meno e eh, questo qui è il gender gap eh, del 2019 all'interno della comunità europea quindi vedete che ci sono eh, dal basso verso l'alto ci sono i eh, si va dai paesi che hanno un gap più piccolo negli stipendi ai paesi che hanno un gap via via più grande eh, questo qui è la differenza nella, nella paga media diciamo così e poi chiaramente eh, il, il problema eh, è anche eh, la, le differenze che noi vediamo sono anche dovute al fatto che Uh, spesso le donne uh, occupando posizioni uh, meno importanti hanno intrinsecamente una paga meno, uh, meno sostanziosa dei colleghi maschi che hanno fatto più carriera e quindi sono andati più avanti nella, uh, um, diciamo, uh, nella loro crescita uh, stipendiata. Uh, quindi questo è uh, una, una cosa uh, veramente molto sgradevole, um, ci sono alcune nazioni uh, all'interno della comunità europea che hanno per esempio uh, imposto uh, la parità di salario per parità di funzioni ma per esempio il primo che l'ha imposto vedete è la Finlandia che però ha ancora un 16% di gap tra le donne e gli uomini che quindi vuol dire che ci sono sempre modi di ehm, aggirare la, la legge in qualche modo um, in, eh, in Inghilterra a un certo punto hanno deciso che la cosa da fare non era imporre una legge eh, di parità, ma obbligare le eh, compagnie a pubblicare il salario medio femminile e il salario medio maschile. Perché l'idea era che la parità eh, si deve ehm, in qualche modo basare sulla vergogna. Le industrie devono avere vergogna a dire che pagano gli uomini più delle donne. E L'industria peggiore di tutte, quando è stato fatto questo uh, test, è risultata essere una compagnia aerea per l'ottimo motivo che aveva sede a Londra e in quel momento era EasyJet, se volete saperlo, e ehm, per l'ottimo motivo che tutti i piloti sono maschi e quindi i piloti sono le persone meglio pagate in una compagnia aerea, quindi questo faceva salire di molto la paga media dei maschi a detrimento della paga media delle femmine. Quindi mi ricordo benissimo il New York Times che diceva la parità it's built on shame, mm, perché in le industrie, i, eh, gli amministratori delegati si devono vergognare di eh, questa cosa e in effetti c'è uno studio recente che ho citato in questa mia disquisizione sulla disparità salariale che vi avevo messo in chat che eh, dice che nei posti dove i salari sono pubblicati, quindi non sono tenuti segreti, le disparità salariali sono meno importanti dei posti dove invece i salari sono mantenuti segreti, perché c'è un qualche tipo di calmierazione. Ma a parte i salari, eh, chiediamoci un po' perché le donne fanno meno carriera. Eh, ci sono molte ragioni, alcuni dicono che devono badare alla famiglia, e quindi hanno meno tempo da eh, dedicare alla carriera, quindi vuol dire che a questo punto eh, i figli li crescono solo le madri, i padri cosa fanno? Ce lo chiediamo eh, sempre eh, in modo diciamo così eh, un po' retorico se volete. Uh, uh, uh, a chi vi dice che le donne devono badare alla famiglia rispondete che le signore che non hanno famiglia non fanno più carriera delle sposate allora ti dicono beh ma le donne non fanno carriera perché hanno un diverso stile di lavoro uh, magari urlano meno dietro alla gente e la risposta è allora qual è il problema io ho fatto il direttore di un istituto non ho mai urlato dietro a nessuno Eppure eh, voglio dire le cose andavano alla grande. Quindi mh, il eh, diverso stile di lavoro non è eh, una spiegazione. A mio parere le donne sono discriminate e sono discriminate da questa eh, diciamo, entità eh, immateriale che è lo Old Boys Network, il circolo dei vecchi amici. Um, che sono le persone che hanno fatto insieme l'università, che hanno giocato insieme, che sono cresciuti insieme e che quindi hanno in qualche modo uh, fiducia gli uni negli altri. E quindi quando c'è da <coughs> dare una promozione <coughs> si cerca sempre di um, prendere persone nelle quali si ha fiducia perché si conoscono. E poi c'è questo interessante effetto che io chiamo effetto professori d'orchestra. Questa è una immagine di qualche anno fa dell'orchestra filarmonica di Vienna. Questa qui è una cosa che mi ha fatto notare mia figlia. Parliamo di 4-5 anni fa, quando a un certo punto eh, ci sono dei close-up dell'orchestra. Già qui vedete che eh, le cravatte sono... Uh, la uh, maggioranza overwhelming mm, eh, mi hanno detto ma mamma non ci sono donne in questa orchestra quindi uno va a vedere delle foto e qui mm, donne ce ne sono pochettine uh, per non dire zero uh, anzi no qua ce n'è una vedete qua a destra. Mm, uh, quindi c'è una flautista, un'arpista, voglio dire uh, veramente pochissime. E ovviamente questa uh, mh, fondamentale uh, osservazione non l'ho fatta solo io, ma uh, per esempio la uh, le orchestre americane eh, hanno detto ma come mai i conservatori sono pieni di donne e poi eh, tra i professori d'orchestra che, che suonano nelle grandi orchestre sono così poche. E allora hanno eh, iniziato a fare quelle che si chiamano le audizioni alla cieca. Cosa c'è? Questi sono i eh, giudici e devono giudicare quanto bene suona una persona e la persona suona al di là della barriera. Quindi non si sa se è un uomo o una donna, non si sa se è bianco o nero, non si sa rigorosamente niente. Nei posti più seri fanno togliere le scarpe in modo tale che non si capisca se uno cammina con i tacchi eh, oppure no. Vedete che questo qui invece è un altro uh, setup, i giudici da una parte, la, la tenda e il performer dall'altra. Il pubblico vede chi sta suonando ma i giudici no. Allora questa cosa qui ha fatto uh, aumentare di colpo il numero di donne nelle orchestre. Vedete che nel 1970 erano il 5% e sono diventate il 20% nel 1990 grazie a queste eh, audizioni alla cieca. Quindi questo qui ci dice che evidentemente c'era un bias nel giudizio mh, del, eh, dei giudici che eh, probabilmente senza rendersene conto Uh, non giudicavano solo uh, la qualità della musica ma giudicavano anche altro. Allora vediamo nel mondo del lavoro, voi uh, siete tutte inserite nel mondo del lavoro e uh, vi racconto di uh, alcuni grandi studi che sono stati fatti nel mondo anglosassone in Australia e negli Stati Uniti eh, sono stati eh, preparati dei curriculum mh, fasulli, ma eh, che descrivevano una preparazione identica e un identico stato familiare, quindi eh, eh, master, bachelor, tutto quello che volete voi eh, nella stessa materia, stessi anni di eh, esperienza, eh, sposati, non sposati, con figli, senza figli eccetera e venivano eh, dati questi in pasto al, mh, al, ai dipartimenti del personale eh, per scegliere eh, i candidati poi da eh, mh, mh, analizzare più in dettaglio con un'intervista. Eh, si è, ci si è resi conto? Allora ovviamente eh, è un lavoro improbo, cioè uno costruisce n curriculum maschile e altrettanti femminili che vengono mandati quando si legge che una, certa, una ditta cerca una persona per fare questo o quell'altro. Mm? Allora eh, è fuori di dubbio che i curriculum vengono giudicati diversamente se sono attribuiti a un uomo o a una donna, non, non c'è assolutamente scampo, è infinitamente più probabile che l'uomo venga chiamato e eh, ahimè eh, c'è anche un eh, grosso bias nel eh, giudicare eh, lo stato di famiglia un uomo sposato con figli è ritenuto una persona eh, da considerare attentamente perché è una persona responsabile eh, e quindi eh, avere eh, figli, quindi avere delle responsabilità è una cosa positiva. Una donna sposata con figli è quella che viene messa all'ultimo posto perché si dice che questa signora avrà sempre da gestire i figli ammalati e, e, e tutti eh, i problemi che ci sono nella gestione familiare. Quindi questo qui è veramente una cosa tristissima ma è la realtà della vita e purtroppo temo che la conosciate bene. Uh, nel campo scientifico, per esempio, ci si è accorti uh, che uh, c'è un bias nel giudicare le richieste di finanziamento se è responsabile un uomo o una donna. E uh, la stessa vale per le richieste, le osservazioni di tempo di calcolo o osservazioni astronomiche. Uh, I proposal vengono giudicati diversamente perché... Uh, la gente si conosce e quindi ancora una volta si scelgono le persone che danno più fiducia con le quali magari uno ha già collaborato eccetera e quindi questo penalizza le donne questo l'ha visto la nasa l'ha visto il eh, national institute of health eh, è, è una cosa assolutamente comprovata e allora cosa fare Va bene, l'antidoto è il fatto che eh, le, i, eh, i curriculum e anche le proposte scientifiche devono essere anonimi. Eh, quindi questo fa sì che eh, si applichi, se volete, l'effetto audizioni alla cieca. Uh, poi un'altra cosa che uh, adesso tutti stanno molto attenti è che ci siano delle donne nel comitato di selezione e questo è per uh, mh, bilanciare un po' per mh, contrastare l'effetto uh, lo old boy network, l'effetto del circolo degli amici, qualcuno che non appartenga al circolo degli amici Uh, naturalmente vi ho raccontato una situazione uh, che uh, non è rose e fiori, ma uh, questo non significa che non ci siano uh, donne che, ad esempio, siano riusciti ad avere un uh, grosso impatto nel mondo della scienza nonostante le discriminazioni, oppure proprio perché. Uh, dovevano combattere discriminazione io uh, la, la storia di queste donne tra l'altro ho cercato di uh, metterla in evidenza nel libro che è già stato citato Siderius Nuncius 2.0 dove racconto tutta l'astrofisica uh, odierna diciamo così eh, e quindi um, prendo um, Ah, esempio Galileo che eh, ha raccontato per la prima volta il messaggio delle stelle perché eh, voi sapete che nuncius vuol dire sia messaggio che messaggero in latino. Quindi eh, Galileo ha detto: Io ho visto meglio il messaggio delle stelle perché ho usato il cannocchiale, non solo eh, i miei occhi, eh, ho avuto un aiuto tecnologico. E, ehm, ma, ehm, e quindi in questo libro io racconto di tutte le cose meravigliose che fa l'astrofisica moderna che oltre a usare la luce usa i raggi cosmici, i neutrini, le onde gravitazionali, eccetera. Ma approfitto eh, del racconto dei risultati scientifici per... Ehm, mettere in luce eh, l'importanza del lavoro di, eh, di alcune scienziate e eh, ho eh, deciso oggi di raccontarvi la storia di Nancy Roman che è stato il primo chief scientist della NASA. Eh, questa signora era un'astrofisica eh, stiamo parlando della fine degli anni 50 eh, ricordatevi che la NASA è stata fondata nel 1958 e eh, appunto eh, negli anni immediatamente successivi alla fondazione si sono resi conto che avevano bisogno anche di una parte scientifica non solo di una parte di propulsione, tecnologia eccetera quindi hanno eh, fatto un bando e eh, questa signora lavorava in una università e eh, nella sua autobiografia scrive che decise di eh, rispondere al bando, quindi di applicare per la posizione eh, perché era convinta che eh, non avesse un futuro nella ricerca all'università, perché diceva tutti i professori sono maschi non mi daranno mai un posto di professore di full professor quindi io non, non farò mai carriera posso stare all'università pagata con contratti ma non farò mai carriera non avrò mai un riconoscimento e quindi eh, decise di andare alla nasa con l'idea che potendo gestire dei finanziamenti molto importanti avrebbe potuto far partire dei programmi che avrebbero influenzato l'astrofisica nei decenni successivi e quindi eh, lei è quella che ha fatto partire i programmi eh, degli Small Astronomy Satellite, i SAS, fatto partire gli oso ma uh, è stata uh, e, e con questi satelliti lei uh, andava in giro a uh, nelle università americane a dire signori se voi volete vedere i raggi x se volete vedere l'ultravioletto dovete andare sopra l'atmosfera quindi dovete propormi dei satelliti per andare a studiare la radiazione sopra l'atmosfera. Quindi è lei che ha permesso quello che io chiamo nel libro la conquista dell'invisibile cioè la conquista delle radiazioni che non arrivano a Terra e quindi io non posso studiare con un telescopio ottico o un telescopio infrarosso da Terra, ma vedete lei ha fatto partire l'astronomia ultravioletta, ha fatto partire l'astronomia X e uno dei SAS era anche un gamma. Quindi eh, l'astronomia eh, la, eh, in orbita al di fuori dell'atmosfera deve tutto a questa signora che ha deciso di andare a lavorare alla NASA perché era convinta di non avere un futuro all'università. Questa signora uh, per gli addetti ai lavori è nota come la mamma dello Hubble Space Telescope e vedete che eh, è talmente mh, diciamo, nota uh, per questo suo um, lavoro preziosissimo che fece per fare approvare lo Hubble Space Telescope che è diventata anche una figurina del Lego. Uh, diventare una figurina del Lego vuol dire veramente che uh, il tuo lavoro in qualche modo c'è qualcuno che lo riconosce. Quindi qui vedete lei uh, trasformata in una figurina del Lego con vicino lo Hubble Space Telescope. Quindi hm, per gli addetti ai lavori Nancy Roman è una persona fondamentale perché senza di lei lo Hubble Space Telescope non ci sarebbe. Perché è stata lei che ha spinto eh, lo, il progetto attraverso tutti gli step necessari per avere l'approvazione del congresso. E Abdo uh, Space Telescope era subito stato chiaro a tutti che era un progetto difficile, complicato, costoso e la NASA ha deciso di eh, ricordarla, devo, devo dire eh, molto efficacemente, perché eh, hanno dato eh, il, il suo nome a eh, questo telescopio che eh, si chiamava WFIRST eh, prima, è un telescopio eh, diciamo che moltiplica per cento il campo di vista dello Hubble Space Telescope. Ha la stessa acuità visiva ma su un campo di vista cento volte più grande. E uh, questo uh, due anni fa la NASA ha annunciato che l'avrebbe dedicato a Nancy Roman. Infatti si chiama uh, Roman um, Telescope. E uh, con, con questo ho finito e uh, se volete aspetto le vostre domande. Grazie professoressa Caraveo per l'esposizione, e per l'esempio di questa donna, insomma, che ha tanto influito sulla storia della NASA. Eh, nella prima parte della sua esposizione mi sono ritrovata perché già, già ho avuto modo, insomma, a fine studi di provare delle esperienze di rigetto, di curriculum, una a sud e una a nord, quindi veramente tutto il mondo e paese, eh, la prima volta eh, diciamo che la selezione si è bloccata all'analisi degli anelli che avevo sulle dita e la seconda invece eh, sempre per una posizione simile commerciale estero alla considerazione di un, eh, di un esaminatore uomo che appunto diceva ma il commercio allestero è prettamente maschile perché l'uomo si può staccare più facilmente dalla famiglia per trasferte invece la donna no. Quindi veramente mi ci ritrovo in quello che ha detto e eh, le pongo io la prima domanda e poi lascio, a chi ci sta seguendo magari la parola, se ci sono altre domande. Vorrei chiederle per lei, per la sua storia personale il suo percorso, quali siano state le sue figure ispiratrici e quali, eh, secondo lei, potrebbero essere, non so, delle letture che potrebbero sensibilizzare alla cultura STEM. Devo dire che ehm, le, mie, le mie letture ehm, ehm, è difficile da, da dire perché ehm, io per, per tutta la mia giovinezza volevo diventare un'archeologa e, e quindi eh, leggevo uh, di tutto di più uh, di archeologia. Um, e, e quindi uh, i, le mie figure di riferimento erano degli archeologi, che erano tutti maschi, ma non mi, non, non mi importava assolutamente niente, um, perché um, ero assolutamente affascinata uh, dalla storia e da... Um, già. Cioè, mi piaceva l'approccio multidisciplinare in archeologia, c'è cioè dentro eh, la storia, la letteratura, ma c'è anche dentro tantissima chimica, tantissima fisica um, e, e quindi eh, devo dire, quello era, eh, è stato eh, il, la mia, eh, le, le mie letture più accanite. Um, alla, alla fisica io sono arrivata um, alla, alla scuola superiore, um, sicuramente. Ho letto uh, i libri di Rita Levi Montalcini. Uh, um, sicuramente, um, diciamo, ho um, inglobato. Um, Tutta una serie di nozioni, eh, devo dire che mi sono fatta travolgere dai, dai libri di Hoyle, ma mh, non tanto i libri di divulgazione scientifica. Uh, a me piacevano pazzamente uh, i libri di fantasia di, di Hoyle, La nuvola nera, A ah, come Andromeda, cioè questa um, uh, diciamo fantascienza uh, estremamente uh, precisa ed estremamente uh, dettagliata, uh, vicina, vicinissima alla realtà. Um, quindi ancora una volta um, non posso dire che ci sia uh, qualcuno o qualcuna che mi abbia uh, veramente instradato, uh, ma um, il, il libro che ho letto più volte uh, sono, eh, sono stati uh, i libri uh, scritti dallo scopritore di troia devo dire che non so quante volte l'ho letto uh, micene troia uh, era, era veramente uh, la, la passione uh, della è stata la passione della mia giovinezza. grazie ci sono domande da parte di altre che stanno seguendo procedo io No. C'è cioè, Valentina che mi sembra che ha alzato la mano. Sì. Okay. Sì, se dei, scusate se sentite dei rumori di sottofondo, ma è mia figlia che sta giocando. Niente, <ride> volevo solo dire una cosa: è um, un commento e anche una domanda. E si diceva prima che il fatto che i maschi, gli uomini, siano molto bravi poi a portare nel proprio team, nel proprio gruppo, i colleghi che già conoscono magari dall'università o da scuola, eh, eccetera, eh, ma mh, vorrei dire una provocazione, ma perché no? Nel senso anche le donne lo fanno, o lo farebbero se potessero, eh, io vengo da un ambiente dove questo è stato fatto, viene fatto regolarmente, quindi secondo me... Ehm, se le donne non lo fanno è perché non ne hanno la possibilità. Ma io personalmente non ci vedo niente di male. Quando uno ha bisogno di crearsi una squadra, è ovvio che cerca persone di cui si fida. E, e naturalmente i legami che si creano all'università sono fortissimi. E quindi la, lancio anche questa come una provocazione e lascio aperto il campo. Grazie. No, no, ma eh, non è che è un dato di fatto. Questo qui fa sì che però se c'è una candidata altrettanto buona ehm, non viene considerata perché non fa parte del, della cerchia degli amici Beh, ed è una delle ragioni per le quali eh, ci sono poche donne che eh, arrivano ai livelli apicali. Non è l'unica ma è una delle. Io credo che anche una donna, però, in questo, cioè quello che dice lei, professoressa, è giusto, nel senso che anche altri uomini, però, se non sono nella cerchia degli amici, non vengono in quel caso considerati. Quindi in realtà eh, non è una eh, discriminazione di genere, è una discriminazione di gruppo. Non so poi in sociologia come si chiama. Probabilmente ha ragione, è una discriminazione di gruppo ma eh, sta di fatto che è una discriminazione che funziona eh, molto meglio contro le donne che non contro gli uomini. Ma semplicemente scusate perché nel gruppo dei vecchi amici non entrano le donne, quindi neanche a dire che c'è una possibilità che nel gruppo dei vecchi amici ci siano delle donne. Ecco il discorso qual è, è proprio a monte. Che non entrano eh, le no, donne. No, ma, eh, non è che, che sia una cosa sbagliata avere un gruppo di amici, <ride> ma eh, semplicemente poi alla fine cioè, è uno dei fattori che eh, rendono la vita più difficile. Ok, ci sono due mani alzate, Paola, eh, Paola eh, cosa... e Serena. Paola... Sì, c'è la dottoressa Paola sì. Negriscafa, e so credo di sapere anche perché. <ride> Anch'io volevo dire una cosa, se possibile. Sì, sì, eh, facciamo una breve Bruna, per... fai parlare prima la... Paola, sì. poi ti diamo la parola. Paola sì. poi sì, Serena, sì. poi Bruna Volpado. Okay. Sì, sì. tocca a me. Ecco, sono riuscita a riattivare l'audio. Io ho ascoltato con molto interesse il discorso della ehm, eh, selezione alla scuola. Cieca. solo che io notavo che in questi tempi c'è una certa tendenza a far scegliere i curriculum attraverso un algoritmo e qui secondo me casca l'asino perché l'algoritmo tendenzialmente non è neutrale perché ripete i pregiudizi maschili di, di chi l'ha elaborato e non si riesce nemmeno a controbattere perché apparentemente, essendo un algoritmo matematico, viene percepito come cosa neutrale. E io volevo sapere in che modo lei può intravedere una via di fuga da questo rischio. Ecco, eh, certo. Certo. Non è, è assolutamente vero, nel senso che gli algoritmi hanno gli stessi pregiudizi di chi li fa. Mm, eh, su questo eh, non, eh, non c'è eh, assolutamente dubbio, c'è tutta quella problematica etica degli algoritmi che guidano le macchine, eh, se si trovano in una situazione dove devono decidere se sbattere da qualche parte o tirare sotto il pedone. Eh, dipende da eh, chi l'ha elaborato, eh, il, la soluzione che prendono. Però se all'algoritmo uno non dice che è un maschietto o una femminuccia, ma dice c'è il candidato X che fa tutte queste cose, c'è il candidato Y che fa tutte queste altre cose, secondo te qual è quello meglio? Sì. Eh, forse c'è un modo di fregare l'algoritmo, dopodiché eh, voglio dire, ricordiamoci che gli algoritmi sono fatti a nostra immagine e Ha assolutamente ragione Paola. È un ottima... anche perché, anche perché eh, si notava. Che c'è un modo diverso in alcune parti del curriculum di esprimersi da parte delle donne e da parte degli uomini. Quindi, sì, sì, attraverso va, delle analisi linguistiche uh -huh. eh, sofisticate, certo. si può bypassare anche. Eh, questo anonimato che è, secondo me la risposta più efficiente grazie sì sì ha perfettamente ragione grazie a lei e, e proprio della bella presentazione grazie, mm -hmm. grazie passiamo alla domanda di Serena Okay. Eh, grazie. Allora, intanto sì, grazie alla presentazione. Eh, a me, eh, diciamo, mi sono venute in mente due cose e adesso eh, anche altre. Eh, perché, eh, appunto, come si diceva, effettivamente il eh, curriculum... Eh, fa molto, insomma, gli algoritmi fanno eh, parecchio. Ora io ho un'esperienza personale a questo proposito di molti anni fa quando l'algoritmo probabilmente ancora non veniva utilizzato e, e in, questo, um, in questo colloquio che ebbi per eh, essere assunta presso una casa farmaceutica ehm, ero in concorrenza con eh, un paio di uomini eh, che avevano più o meno la mia stessa età. E, e, e avevano anche gli stessi figli diciamo e quindi da una parte io ero dato che l'avevo già fatto il figlio eh, questo li metteva uh, um, cioè, mi è stato proprio detto chiaro e tondo eh? no, li metteva piuttosto al sicuro erano abbastanza tranquilli eh, però um, c'era un altro problema che eh, eh, abbastanza tranquilli anche se volevano che io dicessi che non ne avrei fatti più, diciamo, ecco, perché c'era questo rischio essendo ancora in età eh, fertile. Il, eh, quello che mi dava eh, il diciamo un vantaggio rispetto agli uomini eh, fu che eh, essendo prossima ai 40 anni, sia io che questi miei concorrenti io eh, assumendo me avrebbero avuto meno probabilità che io chiedessi la dirigenza. Mm. E questo era un punto a mio favore, il che mi fece diciamo, non solo imbestialire ma anche piangere di rabbia all'epoca, eh, perché appunto diciamo oh, avrei probabilmente più accettato una, eh, diciamo, un diniego sul, o un, un merito sul, sullo stereotipo a quel punto piuttosto che questo. E... Spero che eh, lei sia diventata dirigente e l'abbia... <ride> Diciamo che nel frattempo poi adesso in questo momento particolarmente lavoro eh, presso l'Agenzia Italiana del Farmaco e la presenza femminile è nettamente è superiore, superiore a quella maschile. Mm -hmm. eh, purtroppo non c'è tanto da rallegrarsene, nel senso che è una tipologia di lavoro eh, conciliabile con famiglia eccetera, eccetera, e quindi eh, più opzionata dalle donne. Però sono le donne che hanno fatto i vaccini per il Covid. Sì, sì, sì eh. questo sicuramente. Eh, e questo, tutte donne. Eh. Mm. questo è assolutamente allora. vero, cioè non è per... Poi mi erano venute in mente un paio di cose che mi dicevano eh, quando si parlava di ragazze più meritevoli che prendono voti più alti, eh, eccetera, eccetera, che questo purtroppo, purtroppo, insomma, chiaramente è molto funzionale alle donne stesse che perché ovviamente se, se sanno di più se sono più brave è funzionale alla loro carriera alla loro, alla loro realizzazione ma è anche frutto di un eh, diciamo di un condizionamento eh, più generale in cui la donna è comunque più obbediente cioè se gli si dice di studiare studia se gli si dice che l'esame va fatto entro una certa data lo fa entro una certa data più rispetto al, diciamo, all'atteggiamento maschile. Infatti, anche a scuola, questo l'ho visto anche con mia figlia, di gran lunga le ragazze e sono più brave dei maschi, anche perché, mi dicevano, presidi o insegnanti, hanno questo atteggiamento di maggiore obbedienza. Un altro aspetto che, che mi era venuto in mente era anche questo del, della famiglia ed è vero che eh, diciamo la famiglia ci prende molto e anche questo è frutto di uno stereotipo che non è solo diciamo come dire che è frutto di, di diciamo da, di una scelta che va da un istinto da un atteggiamento istintivo materno che da una maternità che è diversa dalla paternità questo pure dobbiamo dirlo e invece da un massimo di condizionamento perché è sulle donne perché no, non si è una buona madre se si delega il ruolo a, ad altri e, e mentre si è comunque un buon padre se si delega il, il, cioè, il compito quindi è come se il maschio fosse diciamo succube ehm, eh, come vittima dello stesso stereotipo perché lui si sente di poter eh, diciamo, derogare il suo, il, la sua presenza mentre la, la donna no, si sente meno cioè, sarebbe comunque giudicata diversamente <coughs> dal momento che c'è anche secondo me una, comunque un istinto diverso un piacere diverso della madre a prendersi cura dei propri figli c'è anche un giudizio difficile da sopportare a livello sociale, di madri che si occupano poco dei propri figli o se ne occupano meno e questo dobbiamo incolpare la società che non ci mette ovviamente a disposizione mezzi eccetera e che continua a giudicarci per questo e eh, niente questo diciamo <ride> purtroppo eh, stiamo ancora a questo posto. Ah, eh. poi un'altra cosa che rispetto all'ultimo intervento molto interessante perché è vero che le donne possono scrivere curriculum diversi, quindi anche al buio è un po' un problema. Perché poi, a eh, di, di, di differenza di quanto succedeva all'epoca mia, quando mandavo curriculum, adesso si usa mettere anche le proprie skills, diciamo, più generiche, più generali. Mm -hmm. E ora lì c'è una vera differenza, perché, eh, diciamo, l'atteggiamento nel proporre, nel, nel proporsi, eh, oppure nello scegliere questi skills, queste, eh, diciamo, eh, abilità di vario genere che non hanno proprio che non sono solo attinenti al mm. proprio percorso formativo e professionale eh lì si può notare una differenza un po' come togliere le scarpe ecco nelle audizioni al buio cioè tradiscono un'identità di genere eh, anche al di là del diciamo del del buio. Okay, grazie. Ok, io mi vorrei ricollegare a quest'ultimo intervento. Eh, volevo dire per... una cosa, io posso? Sì, io sì, sì, sì prego, prego. Alla signora. Allora, io non è una domanda, è una considerazione che, che mi è venuta di fare durante l'esperienza della mia vita. Io vengo dal Veneto, sono da Padova, sono laureata in farmacia e eh, così tanto. L'esperienza della mia vita o meno eh, cioè io dico che, che bisognerebbe cominciare, a cercare di cambiare la mentalità anche delle donne perché quando eh, uno deve scegliere un professionista tipo un chirurgo un commercialista un... anche le donne tra una donna e un uomo scegliono l'uomo è una mentalità radicata, quindi bisognerebbe fare, ehm, cercare come i di bambini. cambiare, non certo, so se adesso ma... i tempi sono cambiati, da quando, però, io so che le amiche, tutte, cioè, scegliono più facilmente il professionista maschio, insomma. Non so se mi sbaglio e se hai cambiato. Eh io, sì, mi volevo proprio ricollegare a questo, eh, ah, per, sì, ecco uh, sì, per, uh, per l'intervento di Serena per, eh. uh, per chiedere alla professoressa eh. quali sono le sue idee, proprio per scardinare a partire dalle scuole primarie e secondarie queste idee che vengono inculcate dalla famiglia o dai professori eh. e per magari cercare di indirizzare più uh, le bambine a scelte scientifiche. Eh. Eh. L'unica cosa io credo è cercare di proporre dei modelli di ruolo, cioè, uh -huh. eh, io vado spesso nelle scuole, a eh, mi chiedono venga a raccontare cose che fa, venga a raccontare la sua carriera eccetera, eh, lo, faccio, lo faccio sempre volentieri, eh, non è sempre facilissimo perché specialmente alle scuole medie Uh, a volte i ragazzi sono in un periodo difficile della loro vita, fanno i menefreghisti, eccetera, ma um, io credo che l'unica cosa sia offrire dei modelli di persone che fanno un lavoro diciamo uh, diverso da quello che uno si aspetterebbe um, e uh, Cercano di dire che sono contenti, eh, lo fanno con grande soddisfazione, eh, eccetera. No, questo è eh, quello che eh, io eh, e poi mh, io quello che dico sempre a tutti, eh, maschi e femmine, è non fatevi dire eh, che questo è un lavoro da maschio o un lavoro da femmine. Se vi piace eh, fare un determinato lavoro, mettetevi a farlo. c'era cioè, una ragazza che diceva "Io vorrei fare la camionista, ma non me lo vogliono far fare". E <ride> dico "Perché non te lo vogliono far fare? Eh, è un lavoro durissimo, ma eh, se tu lo vuoi fare", eh, quella che voleva diventare meccanico e i suoi genitori non Scusate, eh, c'è un mio collega che mi deve portare delle cose. Ok, non so se c'erano altre osservazioni, non vedo mani alzate. Intervengo io, Anna Rosa. Anna Maria, c'era. Eh, mi riferisco, non so. Anna Maria, c'hai due, due aperti, il telefonino e il computer, non ti sentiamo okay, bene. Sì, perché col con il computer non mi permette di parlare. Tutto bene? Mi sentite ora? Allora, io volevo solo dire due cose rispetto a um, due punti molto importanti che sono stati trattate, trattati. Uno eh, riguarda il, um, la parte degli algoritmi, cioè quello di che molti dei curriculum vengono selezionati anche sulla base di algoritmi sviluppati con l'intelligenza artificiale. E non solo i curriculum, ma molto sta andando su questa linea ed è una ragione per la quale si sta cercando di alimentare sempre di più la presenza delle donne nel, in questo campo dove è decisamente bassa. Cioè la maggior parte delle persone, dei ragazzi iscritti in materie che riguardano comunque le, le nuove tecnologie di, di eh, artificial intelligence, machine learning e altro, sono tutti maschi. Quindi è una conseguenza, cioè purtroppo eh, sono dei bias che si porteranno dietro. E quindi questo è uno degli elementi per poter eh, uscire fuori un po' da, da questo loop. Un'altra cosa era legato all'intervento che c'è stata da Serena, se non sbaglio, sul discorso che l'avevano assunta perché aveva 40 anni. Beh, Io avevo trovato anni fa uno studio fatto negli Stati Uniti molto interessante in cui facevano vedere che fra gli uomini e la donna non c'era molta differenza nell'età adolescenziale, cioè come attitudini o come risultanti al, eh, allo studio o anche sul lavoro. Questa forbice iniziava a, eh, ad avere una biforcazione proprio in positivo per le donne e in negativo per gli uomini, per, eh, nella soglia, alla soglia di 40 anni era spiegato perché eh, era la tipica soglia in cui mai se avevi fatto un figlio l'avevi fatto e quindi c'era una maggiore disponibilità della donna sul lavoro però a quel punto venivano fuori anche le qualità delle donne cioè la capacità di ascolto l'empatia la capacità di saper fare gruppo sul lavoro Cosa che invece non venivano fuori negli uomini che si sentivano già arrivati e quindi non c'era nemmeno un miglioramento dal punto di vista professionale e quindi avevano riscontrato proprio questa diversità in positivo rispetto alle donne. Era, mi avevano un po' attratto le, le domande... Ed era una cosa che volevo condividere Grazie con voi. Grazie, Anna Maria. Grazie. Sì, anche questo punto di vista è interessante, in effetti. Cioè, insomma, il raggiungimento della età X e quindi poi ehm, l'assunzione o, insomma, la scelta. E, eh, posso dire una cosa? Sì, sì, prego. Eh, infatti mi voglio collegare anch'io a questo fatto, perché... Diciamo nel lavoro eh, ho avuto svariate volte del, diciamo, degli scontri con eh, personaggi maschili, nel senso che comunque eh, per chi si vuole un pochino realizzare, per un, non per ambizioni vere e proprie di carriera, ma semplicemente perché ci si crede in quello che si fa. No? Io ho sempre lavorato con moltissima determinazione e, e voglia di fare. Però spesso ho incontrato come ostacolo un personaggio maschile di turno che mi impediva in qualche modo di fare carriera. E vi racconto un episodio che è successo molti anni fa. E io scrissi un progetto che fu finanziato dal progetto finalizzato Biotecnologie del CNR. Furono, fin furono finanziati solo 100 progetti in Italia e eh, andai all'inaugurazione di questi progetti, il kick-off meeting organizzato dal CNR. Questo meeting fu fatto a Genova, proprio dove c'era la sede biotecnologia appena aperta del CNR. Beh, 100 persone eravamo, singoli 100 individui. Di questi 100 abbiamo presentato il progetto Tutti e Cento, in questo convegno, eravamo solo due donne, io e un'altra dottoressa di un altro istituto, laboratorio, eccetera, non dell'Enea, e il resto erano 98 ricercatori italiani di vari istituti di ricerca, CNR non CNR, università. Non, non dico solo questo, dico anche questi signori, tutti per carità, eh, stimabili scienziati, erano tutti di un'età superiore ai 50 anni. Io ero l'unica che aveva meno di 40 anni, cioè avevo 38-39 anni all'epoca, e l'altra dottoressa, l'altra persona che aveva ricevuto il progetto come me, aveva più o meno una quarantina d'anni pure lei. E a noi due ci hanno trattato questi colleghi pari grado, okay? perché eravamo semplicemente ricercatori, tutti che avevano vinto un finanziamento del CNR, quindi pari grado in tutto, ci hanno trattato come se fossimo, non lo so, le vallette. Mike Buongiorno trattava meglio Sabina Ciuffini all'epoca di Rischiatutto. Cioè era proprio un atteggiamento eh, vergognoso da parte loro. Cioè io mi ricordo che al coffee break uno di questi professori mi si avvicinò e mi disse... Eh, ma, tu, ma tu chi sei? Da dove vieni? Eh, sei una bambina. Sono una bambina. Cioè, io sì, magari non dimostravo neanche i miei quasi 40 anni, però non ti puoi permettere di dire sei una bambina. Io sono una collega, punto. Ho vinto un progetto quanto il tuo. Quindi io usci da questo convegno che ero fuori di me per il, come ha detto prima, Serena dalla rabbia. Però con la grande soddisfazione di aver preso uno degli unici due progetti dati alle donne in quel momento su cento progetti italiani. Cioè era un piccolo record, diciamo così, che mi sono in qualche modo gratificata da me. E, e poi volevo dire sì che probabilmente questo, questa cosa di abbattere i pregiudizi è sempre molto difficile e ci vuole una continua lotta a, a questo. E noi nel nostro lavoro l'abbiamo sempre fatto e uno dei motivi per cui, per cui io ho sempre preferito condividere il mio lavoro e fare gruppo con ricercatrici donne è stato questo, perché le donne possono anche essere molto diverse tra di loro, possono anche essere tutte... Eh, con un carattere forte diciamo no in qualche modo che si, eh, si fanno tra virgolette rispettare all'interno di un gruppo le dinamiche sono complesse a volte a volte è difficile trovare gli equilibri però eh, però è anche il modo migliore per fare un lavoro di ricerca per esempio perché tutte le donne si sono sempre sacrificate cioè hanno sacrificato magari se stesse pur piuttosto che non finire il proprio, la propria parte di lavoro hanno sempre lavorato con grande passione e determinazione e si sono anche aiutate tra di loro perché nel momento in cui una di noi eh, poteva avere un problema con, non so, con i bambini o un problema personale eccetera le altre facevano comunque il gruppo e la sostenevano Quindi, Sicuramente esiste questo pregiudizio, ma bisogna continuare a combattere per abbatterlo o perlomeno per, per fare in modo che le giovani che verranno troveranno una strada un pochino meno difficile. Grazie Patrizia. Uh, vedo una mano alzata di Anna Maria e un'altra della dottoressa Negriscapa. Ho già parlato. Ok, perfetto, grazie. Anna Maria? Maria ha scritto che deve scappare perché aveva un altro impegno. Scusatemi, io devo scappare ah. perché ho un impegno. Ok, grazie Anna Maria. Ciao Anna Maria. Vi saluto tutti, un abbraccio e grazie di tutto. Grazie a te, ciao. Allora. Ok. Salutatemi Patrizia, a... poi la sentirò. <ride> grazie. Ciao. Ciao. Ciao. ciao a tutti, ciao, ciao, ciao, ciao Bruna. Passo, passo all'ulteriore domanda che avevo preparato per la professoressa Caraveo, cioè lei è arrivata a una posizione apicale, avrebbe mai pensato di eh, raggiungere questa posizione in passato? Come si vedeva allora e come si vede ora? E se ha incontrato delle difficoltà simili a quelle che mh, insomma stiamo, ci stiamo raccontando? Mm. Non, eh, non è che io abbia iniziato la carriera eh, scientifica con l'idea di diventare direttore. Io ho, ho iniziato la carriera scientifica perché eh, l'ho sempre considerato il mestiere più bello del mondo. E quindi fare carriera è stata qualcosa che è venuta dopo. Uh, nel senso che uno lavora, ha dei risultati, ha dei riconoscimenti uh, e allora dice perché diavolo non devo, uh, non devo andare avanti nella carriera, fare, ecco questa è la mia gatta protagonista, uh, uh, uh, uh, non devo essere riconosciuta in questo. Uh, quindi... Mh, sono state mh, difficoltà probabilmente sì ma onestamente non me le riporto um, eh, le, forse faccio una selezione nei ricordi e cerco di tenere quelli positivi e, e butto via quelli negativi ma Questa um, è una buona strada eh, sì sicuramente io sono stata molto fortunata perché eh, avevo un marito che faceva lo stesso mestiere quindi eh, mi sosteneva e io sostenevo lui eh, quindi non ho mai dovuto spiegare perché volevo andare eh, nel mezzo delle, delle montagne delle ande per, eh, per fare delle osservazioni astronomiche perché non voleva fare anche lui eh, e, e quindi era mh, questo è sicuramente eh, è stato un fattore di eh, semplificazione della, della vita. Eh, poter contare eh, sempre e comunque sulla comprensione mh, della, del, del tuo compagno di vita è eh, una cosa fondamentale. Poi eh, diventare... Eh, appunto dirigente di ricerca, certo voglio dire sono stata la prima in Italia nella tornata che ho fatto io eh, dei dirigenti di ricerca ho dato dieci punti a quello che eh, si è classificato secondo mio carissimo amico peraltro eh, quindi chiaramente io ero più brava eh, quindi eh, la, eh, il fatto di fare carriera è qualcosa che eh, ti viene voglia in seguito adesso sono seccatissima del fatto di non essere riuscita a diventare presidente di un ente di ricerca avrei potuto farlo non ce, ce l'ho fatta, pazienza ma voglio dire non eh, ehm, ho avuto tantissime altre soddisfazioni faccio tantissime cose che mi piacciono quindi non è che io sia qui a piangere su questa cosa però eh, voglio dire ehm Sento che avrei potuto farlo. Pazienza, sì, se ne frega, eh, come, come dico, sono stata, mi considero una persona veramente straordinariamente fortunata perché sono riuscita a fare esattamente quello che volevo e eh, eh, quindi eh, in questo, questa qui è la gatta che mi sta dicendo che ha il piatto vuoto eh, perfetto. a un certo punto eh, bisogna che chiudiamo perché devo andare a nutrire ok, Patrizia hai alzato la mano o è rimasta alzata? ok, perfetto um, un'ultima domanda che ho preparato è sull'attualità quindi a seguito dello scoppio della guerra in Ucraina abbiamo visto delle ricadute anche sulle missioni spaziali e volevo chiederle quali prospettive eh, ci sono attualmente eh, cosa ne pensa lei di queste appunto ricadute politiche su missioni scientifiche è, è, una, è un argomento che mi appassiona moltissimo e mi rattrista moltissimo perché eh, io ho um, diciamo preso parte a eh, innumerevoli, veramente innumerevoli ehm, eh, round di negoziazioni ancora quando c'era l'Unione Sovietica per eh, costruire strumenti da mettere su... Ehm, eh, Missioni sovietiche, eh, così perché noi avevamo delle tecnologie che loro non avevano, bla bla bla. Quindi chiedere permessi di esportazione e quant'altro, uh, tutte queste um, difficoltà pratiche incredibili. Um, eh, ma eh, tutta, eh, anche nei momenti in cui appunto c'era l'Unione Sovietica, c'era eh, l'idea della contrapposizione, dei fronti, eh, gli scienziati si sono sempre sentiti una cosa diversa. Uh, si sono sempre sentiti delle persone che erano in grado di uh, superare queste difficoltà e lavorare insieme perché avevano un, uh, un progetto comune, volevano arrivare a fare qualche cosa insieme. E adesso uh, invece um, ci sono uh, i capi delle agenzie spaziali che eh, si mandano al diavolo via Twitter, Twitter è eh, una maledizione del cielo, perché eh, la gente scrive le peggio cose eh, e poi preme invia e tutto il mondo vede che loro si mandano a fanculo in, uh, um, in mondo visione. Se queste cose, se le dicessero al telefono dicendo guarda che io ti faccio questo, quell'altro, però gli altri... Se le cose si fanno in mondovisione, poi non possono neanche tornare indietro perché c'è anche una faccia da... da da salvaguardare se io ti ho detto no tu sei brutto e cattivo il tuo satellite io non te lo lancio uh, ti pirimerla non è che poi eh, 15 giorni dopo dice beh adesso però ci ho pensato magari parliamone così perché eh, evidentemente eh, il, il, il problema è eh, che poi ognuno ha da salvaguardare la faccia quindi, certo ci sono delle conseguenze, delle ricadute. La situazione è di una tristezza incredibile. Eh, sono bastati quattro tweet letteralmente in eh, due giorni per disfare quello che è stato fatto in 30 anni. Delle, delle collaborazioni che erano scientifiche ma che erano anche commerciali pensate alla Soyuz che veniva lanciata da Ariane Spassa ehm, che eh, e quindi era diventato un lanciatore europeo non era un lanciatore russo, era un lanciatore fatto in Russia ma commercializzato dagli europei è che a questo punto ciocca eh, non esiste più <coughs> tutti gli accordi commerciali fatti si possono stracciare eh, e, e così via eh, voglio dire sono veramente delle eh, il problema è che è difficile tornare indietro perché, eh, perché poi cioè, sono tra l'altro Lasciatemi dire, tutti i maschietti eh, che eh, non, non contano, eh, bisogna contare cinque volte prima di parlare, né, queste cose qua, no? eh, Sono tutti maschietti, hanno tutto il problema di dimostrare che loro sono molto maccio testosteronici, e quindi eh, alle, se ne dicono di tutti i colori. Ecco, quindi. Ehm, quello che, hanno... che ho sentito dire mh, in un'intervista è anche che magari non c'è la percezione che la strada scientifica possa essere anche una strada maestra per trovare accordi piuttosto che una strada che divida, soprattutto in questa la... occasione. Lo Questo... no è sempre stata, sì, lo no ricerca... è sempre stata esatto. eh, la, la strada maestra per, eh, per trovare accordi. Il SERM è nato per quello. È nato proprio per dire l'Europa è tutta unita, eh, gli europei che si sono fatti la guerra eh, eh, vogliono invece studiare insieme tutto eh, e quindi per la stessa cosa Um, nel, mh, alla fine degli anni 50 uh, dopo il lancio di Sputnik era nato il COSPA, il Comitato Mondiale della Ricerca Spaziale proprio per poter permettere a, al, agli scienziati dell'est e dell'ovest di parlare, di incontrarsi, di conoscersi e, eh, tutti noi abbiamo amici in Russia, eh, amici eh, in, eh, in Ucraina e eh, eh, mi chiedono tu hai parlato con i tuoi amici russi. Dico ma cosa vuoi che mi dicano poveretti? Eh, non è che eh, possano, l'unica cosa che possono fare è fare la valigia e andarsene ma eh, bisogna vedere se Uh, è una possibilità. Uh, signore, io vi saluterei perché uh, devo andare a fare la cena perché ho ospiti. Grazie, <ride> grazie, grazie per tante per, grazie grazie. per la disponibilità, per gli spunti che ci ha fornito. Speriamo comunque di vederla ancora uh, nel format. Ringrazio anche Patrizia e Giuseppina per grazie. questa opportunità grazie a voi. e tutti coloro che ci hanno seguito. Grazie. Buonasera a tutti, sera a tutti Maria. e grazie. grazie. Ciao, ciao, ciao. Ciao, Giuseppina. ciao, ciao, Bruna. ciao, ciao, a tutte. Giuseppina, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao,